Ciao, eccoci nuovamente insieme per il solito post del nostro martedì. Andiamo un po' a raccontare che cosa ci siamo detti insieme quest'oggi. Beh, il tutto è partito dalla eh, domanda sul fatto se avevate mai preso dei voli o avevate mai fatto dei viaggi particolari, soprattutto con gli aerei. Che sì, sono arrivati poi eh, nella vostra mente, nel vostro cuore, ma perché magari anche un po' spericolati, un po' come vi dicevo io quello che ho fatto eh, quando sono andata a Cuba e che insomma ho rischiato di non atterrare, no, a parte gli scherzi di prendere questo, eh, questo viaggio, questo volo praticamente tenuto con lo scotch, ma va bene, siamo qui a raccontarlo e questo è l'importante come ci dicevamo e quindi insomma voi avete iniziato così a raccontare un po' delle vostre esperienze e mi sono anche segnata quello che eh, era da raccontare quello che voi mi avete raccontato ad esempio Mauro ci ha detto che lui in realtà non ha mai viaggiato su un aereo, ci proverò alla prima occasione ma in realtà lui ha un po' eh, timore di viaggiare quindi dovrà iniziare sicuramente con una piccola tratta eh, tra i viaggi in realtà invece abbiamo parlato anche di cibo e come sempre Pacchi tra i primi che si collega e ci racconta un po' quella che è la sua eh, preparazione del, del pranzo in questo caso del martedì dove devo dire la verità insomma il suo pranzo a base di pesce non è niente male e tra l'altro insomma ha raccontato che avrebbe cucinato anche ehm, i ricci di mare che io non ho mai assaggiato e sinceramente mi fa un po' eh, effetto devo dire pensare di mangiare dei ricci ma so e mi dicono essere molto buoni ma poi anche perché io non li so pulire quindi è anche per quello che forse non mi piace così tanto eh, di, diciamo mangiare un po' eh, quelli che sono questi pesci particolari Gazi invece ci ha raccontato che sta per partire che sui quattro giorni di viaggi su Esperance per, insieme a suo fratello per andare a trovare dei cugini che non vede da tantissimi anni quindi farà questa traversata, per cui un viaggio non in aereo bensì in macchina e poi eh, invece eh, Peter insomma, ha raccontato un po' i suoi tanti voli che ha fatto come quello ad esempio eh, Pisa-Palermo da shock, eh, per fortuna si partiva alla 23, ha dormito per due ore eh, ma chi era rimasto sveglio ha detto che gli aveva raccontato un pochettino tutto quello che era successo Sebastiano invece ci racconta che il suo primo volo per seguire la sua squadra del cuore a Madrid è stata una adrenalina pazzesca, ecco questo di Sebastiano tra l'altro me l'ero perso e poi invece Luciano anche lui con il suo ristorante che ha in Liguria sopra Genova ci ha raccontato un po' qual era anche eh, nel suo caso il, diciamo così, il il menu, il menu di oggi, anche per quanto riguarda Luciano, logicamente a base di pesce, mi sembra giusto anche perché siamo, uh, siamo al mare, e <ride> quindi uh, così deve essere. E poi tra l'altro ci ha raccontato anche del suo uh, viaggio in Egitto vent'anni fa, um, da Luxor ad Abu Simbel con un piccolo aereo assurdo, con gli elastici nelle eliche e due passeggeri in piedi e il pilota ad orso nudo. Beh, eh, devo dire che Insomma, un pilota ad dorso nudo, se era un bel pilota, aveva anche il suo gran perché, per cui può anche andare bene, insomma, almeno nel nostro caso, visivamente parlando, poteva, poteva andare bene. <ride> tra le altre cose invece Peter come vi dicevo ha raccontato i suoi voli quindi in un volo low cost dopo che le hostess non avevano venduto nulla è uscito il comandante con la fisarmonica e le foto dei suoi figli per raccogliere qualcosa a livello di soldi e di fondi vabbè insomma ci mettiamo veramente di tutto e di più e, e tra l'altro insomma Luciano dice sì me lo ricordo ancora come viaggio, è stato un incubo ma eh, ricordo la stupenda crociera sul Nilo che è stata veramente emozionante da brividi una, una crociera che tra l'altro io avrei sempre voluto fare ma eh, in quell'occasione in cui dovevo andare effettivamente c'erano stati un po' di problemi e quindi niente, non avevamo fatto niente, eravamo andati a Cuba. Eh, C'è poi Stefano che ha chiesto un po' come funziona la radio chi aiuta, chi non aiuta, quindi eh, sì ho detto che non sono sola, nel senso se ci sono anche dei collaboratori, mh, impariamo un po' a fare di tutto, ma eh, effettivamente non siamo mai soli. Marcello ha, ha fatto tanti viaggi di lavoro e in questo periodo dice che eh, insomma il, il suo pensiero e il suo eh, cuore vanno all'Ucraina che lui ha eh, frequentato per diverse volte. Quindi, come dicevamo, si lasciano anche un po'. Uh, diciamo così quelle che sono le persone che si sono conosciute quindi insomma il cuore è ancora un pochettino più uh, ballerino in questo periodo poi, Peter, infatti, ho detto: Ma quanto hai viaggiato tra Palermo e Pantelleria? Le hostess hanno parlato per un'ora in inglese. A bordo erano in cinque e parlavano solamente eh, come si dice eh, siciliano. E quindi loro, per dispetto, hanno parlato in siciliano e le hostess non hanno più capito niente. E eh, vabbè, però, Peter, insomma, non siete stati anche molto gentili, eh? non siete stati bravissimi. Poi ci sono stati, insomma, i saluti <ride> da un po' di ogni parte del mondo, da capo, dove abbiamo parlato anche di natura abbiamo consigliato dei, um, come si dice, dei villaggi o meglio dei campeggi e poi ancora abbiamo uh, regalato dei um, brani, dei, un brano dei Poo e un brano di Mengoni, a Peter dice che a Giugno ha prenotato una settimana a Londra e volerà lo stesso, e dicevamo che in questo caso diventa sempre più difficile volare anche a Londra perché eh, insomma ci vuole il passaporto, ma lui sicuramente avrà già tutto a posto. Eh, ancora poi si è parlato delle giornate del FAI e eh, di tutto quello che insomma, è stato fatto e che viene ancora fatto per cercare di eh, conservare in, le nostre, eh, diciamo così, eh, la nostra cultura. E poi eh, Luciano ci ha dato appunto come vi dicevo il menù del suo ristorante eh, all'interno di quello che è appunto la regione Liguria. Eh, si è parlato di Greta Thunberg e Peter ha detto come mai secondo te insomma Greta Thunberg è stata un po' lasciata da parte o meglio se n'è andata? Eh, secondo me invece come dicevamo a livello mediatico insomma, ci sono altre cose che eh, viene posta meglio l'attenzione o di più l'attenzione, maggiormente l'attenzione quindi non è vero che di Greta non si parla parla e, non si, pa e si, si continua a parlare anche del fatto che in qualche modo eh, sia comunque eh, a cuore il pianeta ma adesso come adesso effettivamente questa eh, guerra che speriamo insomma termini presto in realtà a livello mediatico sta prendendo eh, molto più piede e poi cos'altro avete scritto? Avete scritto talmente tanto che insomma non mi ricordo tutto eh, dei campeggi ah sì Eugenio eh, che dice che eh, in qualche modo bisognerà fare una torta enorme con tante candeline quando si arriverà a eh, 100.000 iscritti in realtà come dice lui i Queen addirittura non erano riusciti a spegnerle tutte e, ehm, e, e in questo caso eh, per il video Who Wants to Live Forever si erano fatti aiutare eh, da, da, da, dai fan e eh, non male non la sapevo questa storia. Eh, si parla poi eh, di un suggerimento di viaggio delle cole del Verdon, che eh, io non le ho mai viste, ma eh, insomma Marcello ci dice di andare perché sono veramente luoghi eh, spettacolari. E poi eh, ancora eh, Paolo che ci dice che eh, insomma eh, in un volo andata e ritorno all'andata gli avevano imbarcato eh, diciamo così nella stiva una piccola valigia, al ritorno niente, non c'è stato niente da fare, ha dovuto pagare mentre all'andata era gratuita. insomma anche lì dicevamo dipende anche sempre un po' con chi viaggia e quando viaggia, se chiudono o meno eh, diciamo così eh, l'occhio. Eh, voli strani, business class all'Italia, una signora eh, iperpaurosa paurosa guida gridava, si attaccava al braccio di Eugenio e dopo due ore Eugenio ha chiesto di essere spostato praticamente di posto perché non ne poteva più effettivamente però vedi anche tu ti sei ricordato di questo bellissimo viaggio bene, allora questo tanto altro avete scritto come sempre vi ringrazio, ci troviamo martedì prossimo eh, devo studiare quale altro diciamo così, argomento trattare poi ci avviciniamo anche verso la Pasqua nel frattempo vi auguro una buona giornata una buona settimana e come sempre eh, beh, Potete seguire un po' ovunque sia qui che sul canale Patreon alla sola Radio. Scrivermi a email che lì chiocciolalibero.it. Vi abbraccio, vi bacio e come sempre grazie.